Allora, veramente è spiacevole notare che tutto quello che è scritto nella mozione è stato totalmente mistificato cercando di deviare l'attenzione dei cittadini su un'altra tematica che non c'entra assolutamente nulla sul controllo delle flotte aziendali noi parliamo di centinaia e centinaia di macchine le macchine di servizio le abbiamo ridotte ma questa mozione non c'entra assolutamente nulla quindi l'ennesimo tentativo... Io credo nella buona fede del, del collega perché tra l'altro è sempre molto attento nel, nel valutare le proposte ma in questo caso evidentemente quell'attenzione è mancata perché eh, nessuno ha eh, mai immaginato di limitare questo tipo di eh, nuovo sistema di verifica, controllo e gestione delle flotte aziendali noi ricordiamo ai cittadini che parliamo di eh, sistemi che già sono in uso da anni eh, in ATAC, noi parliamo delle partecipate, eh, dovrebbero essere implementati tutti i mezzi dell'AMA, dell qui non parliamo di, delle macchine di servizio che è un tema come dire, da, da affrontare, è già stato affrontato, ma non uh, siamo fuori, fuori proprio da quella che è l'intenzione della mozione, noi parliamo di, di tutte le partecipate. Parliamo delle, anche dell'autoparco di Roma, sì, perché no, ma il, il discorso di ridurre a eh, una battaglia politica una mozione di questo tipo che, che è evidentemente a vantaggio di tutti i cittadini, noi per quanto ci riguarda, eh, io per esempio non ho mai preso un taxi, mai <coughs> qualche volta la navetta, spesso vado a piedi, quindi eh, come dire, lo spirito del movimento per quanto mi riguarda. È fuori discussione, ma qui parliamo di ottimizzazione di flotte aziendali, non parliamo di farci una passeggiata a piedi per evitare l'uso della navetta che opportunamente l'ufficio di presidenza ha istituito. Quindi mi dispiace anche che non parteciperete al voto ma. Eh, questo è il futuro e come dimostrano tutte le aziende di grosso calibro che hanno utilizzato questo sistema per migliorare, efficientare e soprattutto ridurre i costi al fine di garantire sicurezza dei lavoratori e anche i posti di lavoro perché non dimentichiamoci che quando ci sono degli sprechi poi arrivano i tagli. E questo è successo nel passato e questa è la vera sfida che la politica del passato non ha saputo affrontare perché gonfiare le aziende partecipate di persone che poi non vengono utilizzate in maniera propria diventa un boomer anche per i lavoratori stessi che a un certo punto si vedono i bilanci gonfiati e a quel punto diventa un problema mi riferisco a tutte le pratiche di eh, come dire, risanamento aziendale che stiamo mettendo in atto quindi questa pratica che a livello preventivo è formidabile, scontata e addirittura eh, come dire, eh, applicata in tutto il mondo occidentale è una cosa banalissima che va sicuramente migliorata lo stiamo già facendo, ricordo in AMA sono stati acquistati 1500 rilevatori RFID e quindi eh, mi dispiace eh, confermare che il voto sarà favorevole e assolutamente eh, positivo.